Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, la seconda grande tradizione, quindi il secondo grande incontro tra Avram e Abimelech, vi ricordate, no? nel capitolo 20, lo troviamo appunto alla fine del capitolo 21 e il passaggio piuttosto repentino tra la situazione drammatica e l'intervento di Dio per salvare Chiaramente il, il figlio della, di Agar, della donna di Mizraim e Ismaele, che chiude un po' diciamo, la, quella situazione triste dell'escomio delle delle di madre e figlia, per volere certamente di Dio, ma attraverso la sensibilità di Sara e, ho torto collo anche, il placete di Abramo. La seconda fase appunto di, questo, di, di, di questa tradizione con Abimelech taglia completamente il discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, però ci introduce in un, in un episodio che di per sé sembrerebbe una scaramuccia tra bande, cioè l'appropriazione è. Di un luogo di approvvigionamento di idrico nel deserto, eh, a, che poi diventa poi Be'er no? la, la capitale del deserto prima del Negev, e che taglia. Diciamo che poi dopo devi arrivare a Eilat, Elot, Elot, prima Eilat, poi Eilat, che sono qualche chilometro di differenza, proprio giù nel golfo di Aqaba e non, non ci sono villaggi, non c'è niente, è versceva e versceva. e dove nasce, perché nasce, e che cosa indica, ecco il problema, il patto con Abimelech, è un gioco di parole, perché quando Abimelech e Abram, che poi andrà dopo questo certamene, no? tra i suoi servi e i servi ovviamente di Abimelech, mentre i due principi erano, si stimavano erano amici infatti fanno il, il, il famoso pozzo del patto patto si dice shavua sheva e sette richiama anche graficamente e omofomicamente eh, il patto il patto dei sette le sette agnelle sacrificate ma è anche il patto dei sette che poi verrà questa data verrà ricordata come la stessa data di, di Pentecoste, il 7 per 7, 49, 49 giorni, le 7 settimane, quindi il giorno, giorno solenne. Il patto del 7 è ricordato a Qumran, insieme ovviamente durante la data di Shevuot e Shavuot, come rinnovare il patto dell'alleanza di essere entrata nella confraternita. Ogni anno si faceva, il giorno di Pentecoste. Quindi chi dà il là alla grande festa di Pentecoste è proprio questo episodio, l'episodio del Pozzo. E quindi tralasciamo diciamo, le parti che hanno portato eh, alla, al certamene, no? Quando proprio un vero e proprio scontro diciamo perché dice in quel tempo Abimelech con Pichol eh, capo del suo, della sua banda disse ad Abramo eh, Dio con te in tutto ciò che fai dice eh, Lemor Elohim e Dio con te con tutto, tutto ciò che fai Veatha Shavua ecco giura eh, adesso giura fai la Shavua lì a me Be Elohim in Dio quindi conosceva anche lui vi ricordate quel famoso discorso eh, che gli aveva fatto quando gli dei mi trassero dalla casa dei miei padri di eh, che era sicuramente uno che ci credeva in Dio perché infatti qua dice in Dio giurami per Dio che io conosco anch'io ovviamente perché se non l'avesse conosciuto il giuramento non poteva valere niente lo dico questo perché quando le traduzioni di Genesi 20-13 sono tutte sbagliate apposta Dio mi chiamò perché lì nasce la mitologia del, del monoteismo di Abramo che vi ho già spiegato in tantissimi video eh, non esiste questo discorso monolatria sì ma certamente non monoteismo, e chiamato anche enoteismo. Gli ebrei, che non possono ovviamente tradurre il testo che l'hanno in lingua originale, loro, la loro lingua, dicono che questo discorso della, del, polite, del diciamo politeismo, no? vissuto da Abramo, che poi si sarebbe convertito, quando parla con Abimelech parla così, quando dice che sono gli dei che l'hanno tratto, dal, non del paese d'Egitto ma da Ur dei Caldei, e, e loro dicono che parlava così perché un pagano poteva capire solo un linguaggio da politeista. Ma abbiamo visto adesso che non è così perché Abimelech dice, chiede ad Abramo: dice, 'Visto che Dio, tutto quello che fai, Dio te lo benedice, allora giura a me per Dio, in Dio anzi, addirittura, belo Be Ecco che non ingannerai chi me e poi anche le neni, le mia, la mia discendenza, per la prosperità, asher per tutte le prosperità, per tutto quello che eh, di lealtà che io feci a te, come mi comportai con, me, con te. Quindi, qua si fa riferimento a quello che abbiamo detto l'altra volta, no? al capitolo 20, come si comportò da grande signore, e ta sei, di, e tu farai con me ve Arez, e con la terra Asher Garta, in, bah, nella quale tu hai soggiornato in essa. E Abramo accetta subito perché dice, Vai amar Abramo, Anochi Ishavea, io lo giuro. E lì diventa, giuro, shavua, patto, Shavua, Diceva le, le sette agnelline che adesso vengono, vengono sacrificate, e Abramo rimproverò poi dopo questo. No, Dimele qui c'è cioè un piccolo salto, diciamo un ex post quello che io vi avevo annunciato prima: quel certame nel pozzo, quel, quel, quel combattimento, quella rissa. Potremmo dire noi oggi, dai. poi in Arissa è stata una guerra vera e propria, una battaglia dice perché per, eh, per causa di questo pozzo no eh, Asher eh, dice Gaslù rubarono Ade i, i, i tuoi servi i servi di Abimele che Abimele ti dice ma io dice Anì gli dati mi assa et da Afarase io non ho proprio veramente non so chi ha fatto una cosa del genere da farase Legamata dice e anche tu e anche tu eh, non raccontasti a me, e eh, io non. Questa è una forma un po' arcaica: dice: No, sciamati Baalti ayom e io non ascoltai, se non oggi, cioè della serie. Anche tu non mi hai detto niente. Io l'ho saputo solo adesso. Abramo vede la sua buona fede, e allora prese innanzitutto un, un, un zon de baccar, cioè un ovino e un bovino lo diede a Abimelech e poi tagliarono letteralmente, karate no karate. Che cosa tagliarono? Eh, stipularono Shenem Berit, due alleanze. L'alleanza tra loro due, le due alleanze. E poi Yazed avram et Sheva, che cosa? Kivishopt sette agnelline del gregge le mise a parte e furono sacrificate Asheri le Lebadan eh, che hai messo da parte cosa sono queste sette agnelline che tu hai messo da parte e disse ovviamente il soggetto sottinteso Eram diceva Yomer dice dirà, e disse perché chi et Sheva Kevashot, Tachat, Miyabi. Queste sono sette agnelle che tu prenderai dalla mia mano. Babul, <sussurra> te perché eh, sarà, dice, te a lì, sarà a me. Leadat. Come testimone che tu hai scavato questo ber berzot che hai scavato questo berazot questo, questo pozzo al che perciò chiamò quel luogo be'er sheva cioè pozzo del giuramento o pozzo delle sette sottinteso ovviamente le agnelle be'er sheva perché perché chiamò perché no? perché là giurarono, Shneem, loro due, e quindi tagliarono i cartu Berit, tagliarono l'alleanza, Be sheva, nel Berceva, Be Berceva. E quindi dopo ognuno ritorna a casa propria. La frase finale che chiude il capitolo 21 ci apre a un discorso che poi avrà grandissime pre diciamo, ripercussioni fino addirittura all'epoca davidica. E cioè, vaigar e soggiornò, Abramo, Beres Felistim nella terra dei Filistei, Yamim Rabim per molti giorni. Questo apre non solo dopo una, un aspetto così importante di pacificazione con Abimele che a Berceva, quindi lui ha voltato, diciamo, verso il mare e è entrato nella terra dei Filistei. Questo vuol dire che i Filistei erano già arrivati. Venivano da Kaftor, dall'isola di Creta, e che è proprio questo, fatta così come una corolla. Kaftor indica proprio la corolla, una corolla. Molto bello come disegno. E va a stare là in pace. Va a stare là in pace e quindi apre una memoria che poi sarà utile addirittura, niente po' di meno, nonostante fossero i nemici storici di Israele. Ricordatevi che Dio non fa passare per la strada più stretta i figli di Israele da Goshen ne potevano in un attimo, una settimana, arrivare direttamente a Reskenan senza problemi perché c'erano le fortificazioni egiziane e a tenere bada alle anfizionie, piccole anfizioni, questi piccoli agglomerati urbani dei filistei che venivano e facevano scorribande dal mare, avevano già installato lì nel basso eh, bassa terra di Palestina, chiamiamola così, perché era la terra quella era, era, sul mare la loro terra e confinava direttamente con Sinai e, ovviamente, con l'Egitto. Io li fa passare da un'altra parte perché sono i nemici storici. Fatto sta che, però, Abramo ci sta e non ci sta da nemico, e soprattutto aprirà la porta, ecco, a Re Davide che troverà là rifugio quando era perseguitato, niente un po' di meno che dall'altro Re, Re Sao. Vi saluto vi ringrazio, se vi è piaciuto il nostro video, come al solito vi chiediamo sempre eh, l'iscrizione, se non l'avete ancora fatto, mettete un like e fatelo girare e se non l'avete appunto ancora fatto, potete attivare la campanella qui sotto, quella che vibra grigia, e iscrivervi, iscrivervi al nostro canale. Se volete altri servizi, sapete che abbiamo anche, nella playlist, anche altri corsi per abbonamenti a YouTube. Ciao, alla prossima!